buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso probabilmente ci sarà un po di vento in tal caso dovrò ridoppiare tutto in fase di post produzione mi dispiace d'altronde o becco la giornata col sole o becco la giornata col vento allora oggi vi parlo del melograno o melagrana che è il frutto melograno è la pianta vediamo la messa di mora in un terreno argilloso come il mio cosa bisogna fare per evitare che la pianta soffra in futuro e vediamo un attimino un po qualche spunto per la coltivazione lo vediamo dopo la sigla Allora, pianta di melograno, il frutto si chiama melagrana, appartiene alle punicacee, Finito già eh, il momento di super quark, adesso andiamo avanti. Allora, il melograno si può coltivare sia ad alberello che a cespuglio. Così come è impostato adesso, verrà fuori il cespuglio. Se volessi l'alberello, dovrei tagliare tutti i ricacci laterali e far venire fuori soltanto il tronco principale, che è questo. Su questo aspetto non mi soffermerò oltre perché, come voi sapete, io non sono un potatore, mi faccio sempre aiutare dal contadino vicino casa, che ne sa molte più di me. E quindi poi questo aspetto lo vedremo in un secondo momento. Sappiate solo che. Che ci sono due tipi di coltivazione. È una pianta che raggiunge i 2 metri 2 metri e mezzo circa di altezza, soprattutto se coltivata a cespuglio, non diventa molto alta, mentre sopra i due metri abbondantemente si è coltivata ad alberello. I frutti sono rossi, grossi, soprattutto di questa qualità che è la Wonderful rossa È proprio una sua caratteristica. Maturano intorno a ottobre e il periodo migliore per mettere a dimora la pianta è o in autunno o in primavera. Ora siamo a gennaio, siamo in inverno, però è un periodo abbastanza mite e quindi ne ho approfittato. Potete trovare la pianta sia in vaso, come questa, sia a radice nuda. In vaso costa circa 15 euro. Qui c'è il prezzo: l'ho presa in vivaio. A radice nuda costa dai 7 ai 10 euro. Insomma, differenze: allora questa ha un paio di anni di vita e si può mettere a dimora. Praticamente in qualunque momento dell'anno, anche se il periodo migliore è il periodo in cui c'è riposo vegetativo, perché così le radici hanno tempo di attecchire e di riprendersi dallo stress del trapianto. Quella radice nuda va invece trapiantata soltanto nel periodo invernale, cioè autunnale-invernale, che c'è riposo vegetativo. Io comunque la metto in questo periodo. Allora, due parole: questo vale per tutte le piante, eh? queste in vaso. Vedete le radici come si stanno spiralizzando? È proprio questo è il termine, la spiralizzazione delle radici. Quindi bisogna interagire rompere romperle un po separarle se avete un paio di guanti è meglio perché le radici in questo modo riescono a aprirsi invece se le prendete a radice nuda vi consiglio di fare l'operazione di inzaffardatura vi lascio qui la copertina del video perché aiuta le radici a riprendersi dallo stress è un'operazione semplice ecco qua il vento mi accompagna voilà vedete che abbiamo, stiamo dando aria alle radici, vedete. Allora, intanto il terreno, questa ama un terreno sciolto, il mio è argilloso, quindi è l'opposto di quello che potrebbe andare bene. Quindi bisogna fare questa operazione qui. Ho, ho preparato la buca, vedete, molto profonda. La pianta dovrà essere messa a questa altezza. Con la terra che ho tolto, mischerò della sabbia di fiume e la renderò più leggera. Al di sotto metterò uno strato di stallatico pellettato, compost se l'avete, io sono lo stallatico pellettato, coprirò un po' di terra per non far toccare lo stallatico sulle radici, dopodiché adaggerò la pianta che deve avere il colletto fuori dallo strato di terra, dal, dal terreno. Ci mettiamo al lavoro, questa è la terra che ho tolto, questa quando piove da me diventa completamente un corpo unico e argilla veramente allo stato puro, la smuovo un po', c'è qualche larva che tolgo, dovrebbe essere cetogna se non sbaglio, sono quelle che si nutrono delle radici morte. Non provocano i danni, ma mangiano ciò che è stato provocato dalla natura. Oh, qui abbiamo un po' di sabbia di fiume. Per le proporzioni vado occhio. Se ne avanza va benissimo, perché ho due piante da mettere a dimora. Allora, sta latico pellettato. Io faccio uno strato di 2-3 cm sul fondo. Sarà circa un chilo, immagino. copro con quello che ho fatto. Ecco adesso. È importante fare la misura per far arrivare a filo la pianta. Ecco, ci siamo quasi. Se rimane una piccola conca intorno va benissimo perché serve a raccogliere l'acqua. Giusto una lanciata intorno. Arrivati a questo punto si preme con il piede per far aderire bene la terra al fondo e ai lati. E dare sostegno alla pianta qua ultime due operazioni da fare bagnare così l'acqua penetra nel terreno così lo premiamo ancora un po col piede e si assesta e coprire le radici cioè da questa parte con una pacciamatura, nel mio caso metterò un po di paglia allora ho aggiunto intanto una canna per dargli sostegno intanto che la leggo due parole allora, melograno sotto 10 gradi soffre terribilmente e rischia di morire. Quindi, se siete al nord Italia e avete queste temperature, lasciate stare perché non è cosa. Si coltiva generalmente al centro-sud. Io sono in centro Italia, meno 10 non li raggiungiamo da molti anni. La mia è una zona molto ventosa, quindi. Uno o più tutori ci vanno tutti. Il trattamento che farò prossimamente è a base di rame e poltiglia bortolese. Lo farò su tutti gli alberi. Ne farò 2 barra tre, quindi avrei dovuto farne uno a novembre, ma c'erano ancora sulle foglie e non ho potuto farlo. Ne farò uno adesso. Siamo a inizio di gennaio, ne farò uno a febbraio e se fa freddo, uno a marzo. Serve per le malattie fungine, ad esempio, per il pesco sulla bolla del pesco e su tutti gli altri alberi da frutto serve appunto per eliminare le spore. Bene, diamo un'innaffiata. Si assorbe abbastanza velocemente perché con la sabbia è abbastanza sciolto ed era quello che volevamo noi alla fin fine. Oh, vedete ho lasciato una sorta di conca, lo faccio ogni volta che trapianto un albero. Serve per raccogliere un po' l'acqua piovana soprattutto nel periodo primaverile estate dove piove poco ultimamente e un'altra raccomandazione, nel periodo caldo hanno bisogno di un po' di acqua, infatti il mio prossimo grosso lavoro da fare sarà quello di portare l'irrigazione a goccia almeno sugli alberi più piccoli che ho e sarà un lavoro titanico per me perché devo attrezzarmi con le pompe, pannelli solari e quant'altro, perché non ho niente, non ho la corrente qua vicino. Adesso lo facciamo assorbire un attimo, poi gli diamo un'altra calpestata, lo assestiamo. Voilà, ultima operazione poi chiudiamo, eh. Questo serve per proteggere, per quello che può fare, le radici, quelle superficiali, quelle più in alto, dal gelo. Ci metto qualcosa sopra. Tempo oggi pomeriggio non trovo più niente di paglia. Eh. Ecco qua. Ora, dopo tutto questo lavoro e questa fatica, vi dico tranquillamente che a me meno grado, mi piacciono <ride> tutta questa fatica. L'ho fatto per mia moglie che le adora e quindi un po' sono per lei, sono dedicati a lei. Ne ho un'altra lì, trovo la posizione giusta, faccio la stessa operazione e per oggi abbiamo finito. Tanto ne approfitto soltanto per farvi vedere il panorama, spero che si veda quella macchia laggiù quella più scura, quello è il mare. Qui siamo nelle Marche, Marche Zona Alta, e io mi sono innamorato di questo posto. Non sono nativo della zona, ma è stata scelta come mia residenza per passarci la vecchiaia, perché è un posto meraviglioso. Guardate, non c'è un filo d'erba fuori posto, a parte il mio boschetto. Ma tutto il resto, guardate, è uno spettacolo tenuto maniacalmente. Sono grandi lavoratori, grandi contadini qui, e poi si vede il mare laggiù nelle giornate più belle quindi non possiamo chiedere nient'altro, guardate, meraviglioso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella così poi avrete le notifiche ogni volta che pubblico un video nuovo, uno due settimane. tratto un po' di giardinaggio, attrezzatura non per professionisti, noi che siamo obisti, un po' di biomassa, pollaio, insomma la vita in campagna, quello che tutti noi possiamo fare e senza voler strafare, insomma non siamo professionisti. Va bene dai, grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.